sui swaps, sulle cose che potete cambiare nella vostra vita quotidiana, eccetera, eccetera. Invece adesso eh, vorrei iniziare questa serie, se riuscirò a farla, eh, che si concentra sulle varie stanze della casa. Quindi quindi i cambiamenti che si possono fare nelle varie stanze eh, della casa in modo che ci sia il meno spreco possibile non so se mi sono spiegata quindi eh, oggi parleremo del bagno eh, oh, ho iniziato iniziare col bagno perché forse è quello che è, è stato più stravolto <ride> da quando ho iniziato il Zero Waste eh, proprio perché eh, comunque nel bagno abbiamo tutti i prodotti di bellezza abbiamo tutti i prodotti per la cura dei, dei capelli, della pelle e tutto quanto quindi secondo me ehm, il bagno è quello dove ci sono più eh, cambiamenti effettivamente quindi oggi parleremo di eh, appunto degli swaps, delle cose che io ho cambiato nel mio bagno eh, le cose che utilizzo adesso eccetera eccetera se avete visto gli altri video molto probabilmente certe cose eh, le rivedrete quindi conoscete già <ride> eh, e ci sono altre invece che ho introdotto anche da poco scusate se mi tocco i capelli ma questi capelli pensate so che i capelli lunghi fossero quelli che ti stavano sempre in mezzo alle palli, invece no, sono i capelli corti quelli che stanno sempre in mezzo uh, quindi allora, iniziamo toglio un bagno molto molto piccino qua in Canada è molto raro che negli appartamenti il bagno abbiano uh, le finestre, che è una cosa che mi fa sentire molto male, onestamente, non riesco a sopportare questa cosa che il bagno non abbia una finestra quindi uh, ho un bagno molto piccino uh, quasi tutto è sempre là, però in realtà alle volte gli spazi piccoli mi piacciono perché si possono organizzare molto meglio proprio perché hai poco spazio, quindi devi essere un po' più, un po più minimal, mettiamola così quindi eh, i primissimi cambiamenti che io ho fatto eh, in bagno, i primissimi cambiamenti che io ho fatto nel mio bagno eh, è sicuramente stato lo spazzolino eh, allora io ci ho messo un po' a passare lo spazzolino in bambù perché io prima avevo lo spazzolino elettrico con cui mi trovo molto bene, io tuttora vorrei avere lo spazzolino elettrico solo che avevo delle testine da finire quindi l'ho usato fino a un certo punto cosa è successo? è successo che il mio spazzolino è anche morto <ride> quindi eh, ho dovuto riciclarlo e ho deciso di passare lo spazzolino in bambù eh, lo spazzolino che io ho è della Geo Organics eh, che è un brand che comunque fa spazzolini eh, fa dentifrici da loro ho provato anche il dentifricio solido ho provato anche il dentifricio con, eh, in pastigliette mi, mi trovo molto bene con i loro prodotti Um, però sì, diciamo che mi manca molto il mio spazzolino elettrico, però mi trovo molto bene in ogni caso. Uh, avevo detto che non mi trovo bene con le setole perché erano troppo morbide, per quello che io ero abituata, eh, però ho scoperto che in realtà hanno una collezione di spazzolini che hanno le setole un po' più dure, quindi effettivamente è ficata. <ride> Ovviamente questo è fatto in bambù, eh, quindi una volta che hai finito di utilizzarlo, eh, se vivete in Inghilterra loro hanno un programma di riciclaggio, ovvero tagliate la testina, c'è proprio anche il, il segnetto, eh, tagliate le testine e potete inviare, eh, ne accumulate 10 e li inviate per posta alla Geoorganics e loro si occupano di riciclare, mentre il resto è compostabile, quindi può finire benissimo nell'umido. Uh, però in ogni caso se volete potete metterlo tutto nell'umido ma tagliare le setole uh, quindi uh, mi trovo molto bene, mi piace molto ovviamente lo uso con uno spazio normale, lo cambio ogni tot mesi, quindi... <ride> però giustamente eh, si evita la plastica e, e appunto è... è compostabile, quindi lo adoro. Uh, quindi niente, questo è stato uno dei cambiamenti che ho fatto, che giustamente non mi sono trovata bene fin da subito, ma perché erano anni che usavo lo spazio elettrico, quindi <ride> è, è normale che all'inizio non ci si trovi così tanto. Un'altra cosa è il rasoio, uh, questo è il rasoio di uh, il safety razor, quindi il rasoio di sicurezza, uh, il mio è una figata perché si apre così, Oh, si apre così si cambia la lametta la, la, la e poi eh, niente solo si, si, si, si usa per sempre praticamente a meno che non si rompa eh, questo è uno di quelle cose che lo compri una volta nella vita e basta, quindi le uniche cose che si, si, si, si cambiano sono le lamette eh, quando io l'ho comprato è venuto insieme a un pacco di una cosa come 30 lamette quindi principalmente non ho ancora comprato le lamette perché bene o male durano tantissimo eh, e le lamette sono riciclabili quindi potete benissimo riciclarle senza problemi quindi giustamente si evitano tutti quei rasoi di plastica ovviamente non ho problemi di peli perché non ho peli uh, questo lo uso solo per le ascelle principalmente um, però sì uh, uso il depilatore una volta all'anno per farti fare parole brevi ho un depilatore ma che uso una volta all'anno e lo passo sulle gambe perché veramente uh, l'eredità di mia mamma è passata molto bene uh, nei miei geni ecco poi per restare in tema bagno, eh, ovviamente eh, conoscete già il mio sapone solido, il mio shampoo, eh, ho anche il balsamo solido che ho provato, adesso sto provando un altro prodotto della Lush, che eh, è, una di, è una specie di balsamo che però non si lava, quindi ne metti un po', giustamente adesso i capelli molto molto corti, quindi la cosa sarà molto più facile, nel senso che devo mettere molto meno prodotto, e sicuramente col barattolo di, di prodotto non mi durerà tantissimo um, io ho comunque tanti prodotti Lush perché mi trovo bene con, eh, con, con, con tanti dei loro prodotti che non hanno proprio imballaggio e altri invece eh, puoi, puoi riportare le scatoline nere loro si occupano di, di riciclare Ne porti 5, ti danno anche la mascherina in regalo altrimenti potete semplicemente portarle in negozio e basta giusto per eh, farle riciclare al meglio um, quindi per quanto riguarda i capelli adesso, eh, adesso come adesso eh, ho ancora meno prodotti di prima perché prima magari c'era che ne so, li di cocco o magari ci mettevo qualcosa sulle punte perché i capelli erano molto lunghi quando sono lunghi col freddo erano anche un pochino secchi, erano un po' più duri, adesso con i capelli corti onestamente c'è cioè, molta meno cura dietro. Um, eh, quindi niente, ovviamente nel mio bagno ho fatto tutto di solido, soprattutto con strati di capelli e uh, doccia schiuma, chiamiamoli così. Io ho solo saponi solidi, anche lui usa i saponi solidi, è lo shampoo solido uh, e io mi trovo benissimo perché sono veramente prodotti che durano un'eternità. <ride> cioè io lo shampoo forse lo compro adesso che ho i capelli corti forse lo comprerò pure ancora meno ma quando avevo i capelli lunghi lo compravo forse due volte all'anno, massimo tre volte all'anno perché bene o male una baretta di shampoo mi durava... Dai 4 ai 5 mesi dipendeva sempre dal tipo di shampoo, perché una, una volta ho provato uno shampoo che però eh, si è sgratolato molto, molto in fretta, invece ci sono altri che invece durano, durano, durano e Alla fine arrivi con questo mini mini pezzettino di shampoo che sei là ancora che, che lo usi. La prossima cosa di cui forse non ho parlato eh, sono le. Um i coton fioc riutilizzabili che ve li farò vedere qua allora questo è quello di lui, questo è il mio uh, li ho comprati uh, proprio perché prima utilizzavo i coton fioc in bambù um, quelli tipo biodegradabili però uh, ne ho già parlato della questione, secondo me le cose biodegradabili vanno bene fino a una certa perché anche le cose biodegradabili per, per avere effettivamente effetto e quindi essere riciclate al meglio bisogna avere anche um, anche i macchinari che si occupano di effettivamente riciclare a parte le cose biodegradabili, quindi eh, non funziona quasi sempre. Io lo consideravo comunque una cosa um, usa e getta, anche se erano comunque fatti in materiali migliori: non era plastica, era bambù, era cotone, eh, era buon cotone, quindi erano, era cotone biologico se non mi sbaglio era comunque una cosa che utilizzavo e buttavo quindi per me era un po' come eh, anche co come gli assorbenti in, in, in cotone biologico, stessa cosa ok, eh, erano fatti di materiali migliori magari si riciclavano meglio ma fino a un certo punto sono comunque cose che tu usi e getti, quindi Uh, ho la stessa opinione di anche se sono fatti in bambù cioè qualsiasi cosa comunque è un usa e getta che però è fatto semplicemente di materiali migliori e per me uh, per il mio personale uh, per, le, per, le, per le mie preferenze personali trovo che sia comunque uno spreco uh, però giustamente se uh, qualcuno si sente meglio a utilizzare le cose uh, ovvio che preferisco che <ride> ci sia un utilizzo di prodotti fatti in materiali migliori che si riciclano magari anche meglio piuttosto che comprare sempre le solite cose in plastica che finiscono comunque eh, nei landfill, ecco. Però io ho deciso di eh, puntare su questi per provarli, eh, non costano tanto, eh, The Last swap, vi lascerò il link qua sotto proprio perché purtroppo loro sono stati una start-up che hanno iniziato questo progetto ancora l'anno scorso eh, e moltissimi hanno copiato il loro progetto, ma giustamente l'hanno copiato, nel senso non l'hanno copiato con, le stesse, eh, con gli stessi materiali, con lo stesso modo di produzione, quindi giustamente... Quindi molti purtroppo si sono, si sono ritrovati a comprare dei fake, eh, quindi vi lascerò il link se per caso vi interessa, proprio il link ufficiale di questo progetto. So che una ragazza mi aveva mandato il messaggio dicendomi che stanno facendo un'altra startup per fare i fazzolettini riutilizzabili, che trovo che sia una cosa bellissima. Io I fazzolettini riutilizzabili ce li ho già, li ho comprati da una ragazza di Montreal che li produce, ce li ho sia in casa tipo i, i pacconi di stile Kleenex, sia quelli portabili che ce l'ho sempre in borsetta, quindi eh, niente, date un'occhiata, secondo me eh, stanno facendo delle cose molto belle, quindi io ho preso questo o anche uno per il make up che uso solo esclusivamente per il make up perché la forma è diversa quindi ogni tanto se devo correggere tipo l'eyeliner o se devo correggere un po' il trucco funziona da dio e appunto non costa tanto dovrebbe durare fino a mille utilizzi quindi comunque stiamo parlando di un bel po' di utilizzi perché onestamente io le orecchie me le pulisco boh, quando mi lavo i capelli, quindi forse tre volte a settimana quello che mi posso, che mi posso consigliare è di usarle non quando avete le orecchie umide quindi non quando uscite dalla doccia ma di usarle dopo eh, proprio perché questo non è cotone ma è, è silicone quindi eh, non si attacca così facilmente come i quelli di cotone, quindi cioè siamo abituati che usciamo, cioè esce fuori tutto il mondo, eh, questi invece bisogna avere un po' l'orecchio molto asciutto e passare pian piano. Non fa assolutamente male, eh, è molto morbido sulle orecchie e mi piace tantissimo. Eh, anche lui mi ha detto che si trova molto bene, quindi onestamente guardate anche lo poco spazio che occupano in bagno rispetto a ehm, comunque i coton fioc normali quindi niente, se volete dargli un'occasione un non dargli un'occasione, non dargli una chance ve li stra stra consiglio ovviamente sulla skincare non mi soffermo, ho già fatto il video sulla skincare, quindi ve lo lascerò linkato se volete vedere i prodotti che uso e i prodotti che non uso eh, però bene o male sono comunque quasi tutti, forse, forse tutti i miei prodotti sono o Lush o The Ordinary <ride> eh, però se volete vedere il video più eh, in dettaglio ve lo lascerò linkato la cosa della quale voglio parlare è la carta igienica e vi farò vedere due alternative che sto utilizzando. Prima cosa è la carta igienica, questa è fatta in ehm, carta riciclata e ovviamente sopra hanno il, il pacchettino di carta e non è plastica, si vendono separatamente, io ho trovato un eh, una buonissima offerta su un sito dove solitamente compro eh, certe cose zero waste, dove vendevano una cosa come 50 di questi a un prezzo stracciato quindi li avevo comprati fatene un botto in questo momento lui quando mi ha visto tornare con questo scottolone pieno di carteggini ha detto Okay. <ride> um, e niente questa cosa è bellissima perché giustamente sono è carta riciclata quindi non c'è stato nessun albero mazzato per farci la carta igienica e ovviamente mi piace tantissimo il fatto che sopra sia coperto con della carta e non con della plastica um, avevo visto qualcuno nelle stories ma non mi ricordo chi che ne stava parlando eh, stavo parlando del fatto che aveva trovato in un negozio la carta igienica eh, erano dei blocchi tipo da 6 credo e sopra erano coperti con la carta e non con la plastica quindi forse potreste trovarla anche nei supermercati italiani perché era un supermercato um, con questa mi trovo molto bene è carta riciclata quindi alle volte può risultare un pochino più dura mettiamola così però in realtà sì cioè, mi trovo molto bene non è non è, boh, è la fine del mondo è solo carta igienica cioè nel senso uh, la seconda cosa invece è, uh, sono questi che sono è della carta igienica uh, riutilizzabile uh, quindi io qua credo di averne una ventina Uh, e li sto usando solo per la pipì <ride> quindi li uso solo per la pipì giustamente qua come vedete sono, sono un po' più scuri, ho scelto quelli più scuri in modo che se rimanevano delle, delle macchie almeno non si vedevano troppo e ovviamente sono molto carini, sono molto morbidosi una cosa la uso magari due volte magari la uso solo su una parte la piego e poi la riuso sull'altra parte uh, dipende un po' e in bagno vicino al... Um, alla, alla toilette ho un, un piccolo cestino dove li metto là poi questi li butto in lavatrice quando devo fare la mia lavatrice um, mi sto trovando molto bene giustamente questo, uh, questo non è una sostituzione totale della carta igienica perché come avete visto la carta igienica ce l'ho ancora la uso ancora semplicemente tendo a comprare una carta igienica riciclata uh, in modo che appunto non ci sia stato un prodotto fatto uh, tutto da capo ecco. e um, e questi ovviamente essendo riutilizzabili si possono lavare come, come gli assorbenti lavabili, come i cosi per struccarmi, e cioè, <ride> hanno lo stesso principio anche come i fazzolettini da cucina, sempre là siamo. Uh, quindi questo aiuta semplicemente a uh, sprecare meno carta igienica, quindi sì la carta igienica c'è perché giustamente uh, trovo che comunque non credo che rinuncerò 100% alla carta igienica perché stiamo parlando comunque anche di, che ne so, di persone che vengono a casa tua che magari non hanno lo stesso stile di vita e non se la sentono e magari sono un po' tipo... Mm, e, e appunto siccome le uso sulla per la pipì mi sembra giusto avere la carta igienica però questo semplicemente aiuta a eh, diminuire l'utilizzo della carta igienica quindi se un rotolo prima che ne so durava una settimana o due adesso magari ne durerà quattro cioè giusto per sparare di a caso ovviamente non ho ancora fatto l'esperimento eh, e niente mi sto trovando veramente veramente bene e mi piacciono tanto e, e niente quindi sì questo è un altro cambiamento che ho fatto nel mio bagno Spero che questo video vi sia piaciuto, eh, fatemi sapere se per caso avete altre domande, se per caso vi interessa appunto che io faccia anche le altre stanze, no, lo farò lo stesso perché, perché vabbè. Ehm volevo farvi vedere appunto che eh, ci sono alcuni cambiamenti molto facili da fare nella nostra vita quotidiana e quindi eh, non serve eh, cambiare la vita, non serve eh, togliere dalla nostra vita qualsiasi cosa semplicemente eh, se cambiamo, se troviamo l'alternativa comunque più sostenibile sarà sempre meglio per me e per noi stessi anche, anche per il nostro portafoglio alle volte quindi spero che questo video vi si sia piaciuto e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!